Prendo 4 uova e le metto nella ciotola, poi aggiungo 60 g di zucchero e comincio a montare con le fruste. Perfetto, ci siamo, a questo punto aggiungo 50 g di olio, io sto usando l'olio di girasole, ma va benissimo con qualsiasi altro olio con cui vi trovate bene, lo aggiungo gradualmente Perfetto, ci siamo. Come vedete il composto è diventato bello chiaro e spumoso. Metto via le fruste, non ci servono più. E adesso aggiungo 140 g di farina. Io sto usando la farina del grano saraceno, come vedete. Ma ovviamente potete usare anche un altro tipo di farina che preferite e con la quale vi trovate bene. Anche qui la aggiungo gradualmente e mescolo con la spatola. Ecco qui che bella consistenza cremosa. Adesso non ci resta che aggiungere il lievito, quindi aggiungo 3 grammi di lievito in polvere per dolci. Lo setaccio perché ci sono dei grumi. E ora adesso il composto in una teglia rettangolare, la mia è 26x38, io ho appoggiato sulla base un foglio di carta da forno e ho anche spennellato con dell'olio, in questo modo staccheremo meglio poi la nostra base una volta cotta. Quindi vado a distribuire il composto. Con la spatola cerco di distribuirlo uniformemente in tutta la teglia adesso in forno, nel forno statico pre a 180 gradi per 10 minuti. Ci siamo, abbiamo sfornato la nostra base, dopo 10 minuti esatti, come vedete è lievitata perfettamente, adesso ancora calda la base, la prendiamo e la mettiamo su un canovaccio bagnato, questo è bagnato e strizzato, quindi... Questo passaggio deve essere veloce perché poi dobbiamo far raffreddare la base all'interno del canovaccio. Quindi arrotoliamo delicatamente. Esatto, perché se aspettiamo troppo poi il rotolo raffredda. Cioè l'impasto più... raffredda e non si riesce più ad arrotolare. Bravissimo. Così invece è perfetto. E adesso lo facciamo raffreddare completamente in questo modo. E adesso prepariamo la nostra crema. Io qui ho... Dello yogurt di soia come vedete è colato, quindi qui abbiamo il siero e qui invece abbiamo il nostro classico formaggio vegetale che ormai conoscete in tantissimi. Guardate che meraviglia! Quindi qui ho messo 4 vasetti di yogurt di soia al naturale da 250 grammi e l'ho fatto colare per tutta la notte. Adesso questo formaggio vegetale lo metto in una ciotola diversa. Ora aggiungo 60 grammi di zucchero. Mescolo il tutto. Praticamente questo farà da mascarpone, giusto? Bravissimo, esatto. Però non è mascarpone. Non è mascarpone, però comunque avrà comunque lo stesso sapore, insomma, formaggioso. Sarà perfetto per questa ricetta. A questo punto riprendiamo il rotolo, che per ora è vuoto, ma adesso lo riempiamo. Certo. <ride> lo srotoliamo delicatamente, rimuoviamo il canovaccio. Guardate che bello, si è srotolato perfettamente. E adesso cosa si fa? E adesso ovviamente inzuppo la base con il mio caffè. Questo è il caffè già zuccherato, l'ho preparato prima. Quanto caffè serve più o meno? Circa 200 grammi, dovrebbero essere sufficienti. Ok, ingeppiamo proprio per bene. E adesso siamo pronti per farcirlo con la nostra crema. Wow! Adesso aggiungo anche delle gocce di cioccolato fondente Che non possono mai mancare Bravissimo Soprattutto in una ricetta del genere E beh Poi una spolverata di cacao amaro Poi arrotoliamo Ci aiutiamo con la carta da forno Vi anticipo ragazzi che questa sarà la cosa più buona che voi abbiate mai assaggiato <ride> Fermiamo qui e adesso lo appoggio su una gratella con un piatto sotto. Aggiungo ancora del caffè per inzupparlo proprio bene. E dopo averlo tuffato nel caffè, cosa facciamo? Andiamo a decorarlo con la crema che ci è avanzata. Lo ricopriamo proprio con la crema. Spolverata di cacao. C'è un profumo di Ana di caffè. Buonissimo. Ora prima di tagliarlo ragazzi ditemi un po' come fa a non piacervi questa meraviglia. Mi raccomando lasciate un mi piace a questo video e condividetelo per è importantissimo. Così più persone potranno fare questa meraviglia e in questo modo ci supportate. E noi saremo ancora qui anche domani a fare un video per voi. Tagliamolo Diana tagliamolo vediamo un po' come è venuto. Ragazzi. Che meraviglia è questa wow. cosa qua. Cioè io non ho parole Per descriverlo, guardatelo wow. qua Guardatelo anche qua Cioè ma che goloso è wow, Diana, metà mio metà tua eh? Va bene, va bene, l'importante è che assaggiamo <ride> Assaggio subito Tra l'altro il tuo pezzo è gigante Vero <ride> Com'è? Mm. Mamma mia che ricetta sublime Ragazzi Mmm Buono, eh? Wow, cioè, tra questo e il tiramiso originale non c'è la differenza.